Sì, ciao a tutti e a tutti, nuovo video Skin Skincare routine Anche stavolta, sì, perché mi bacchia a me e, Innanzitutto buongiorno Perché ho appena fatto colazione, quindi vabbè Niente Non so quando vi editerò questo video Ma Intanto la meno la faccia. E nulla allora se lo so sono inguardabile pazienza e nel frattempo vado a rifare anche una bella maschera ma prima di tutto devo lavare questi peli mento che non sono gradevoli. ci vediamo dopo dai ci vediamo allora e rieccoci ragazzi scusate ma ero stata interrotta mia nonna mi ha fatto intanto i peli del mento non so cosa si possa vedere ma mi ha fatto i peli del mento quindi speriamo bene allora eh, innanzitutto adesso vado a fare una bella maschera viso non so quanto ci metterò e se riesco a fare la maschera perché è in tessuto. Vabbè, ci provo, non so neanche io dove mettermi quindi. Allora, vediamo qua: si, sì, prendo questa maschera. Intanto, il viso l'ho già lavato. Ho schippato il, il pezzo dove mi devo lavare il viso perché l'ho già lavato in diretta con voi e quindi utilizzo Skin Active. Hydra Bomb Questa Ok? E niente ah. Metto la maschera E poi La tolgo da poco minuto. Allora Innanzitutto Qui voglio vedere com'è che Ah se vedete i capelli In mood sì. direi Perché Tanto poi Non è che me li dovrò fare Però Poi oh. mi faccio una cipollotta E Quella È la mia pettinatura Di sempre Vedete, l'ho già aperta, adesso non... <truirà> Ho ah, difinto che sia oggi Halloween. Ti difinto che sia anche oggi Halloween. Siamo aperte. Lei è fignacce. Non mi ha portato neanche uno specchio, mannaggia me vabbè, siamo aperte. Per Sto cercando di fare tutto a ah, occhio, ok, eh, come mi vedo io. Boh, vai. No, sei capire file con questa maschera. Ah, ok. ok ne vedete da qui dall'interno della telecamera <ride> si sì, sto parlando curiosa perché ragazzi non riesco a dire come sta maschera deve aderire bene a tutto il uh, aspetta un secondo se so dove mettere il telefono vabbè ormai l'ho appoggiato lì ma sta ancora registrando si sta registrando ancora ok niente ragazzi aspettiamo un minuto e poi niente la tolgo Nel frattempo vi dico già che oggi a me ti farei anche le unghiette, Sì, lo so, vedete tutto in, in piastrucchiato, non so, se... vabbè, pasticciate di questa maschera, tampo, la levo e poi niente, risciacquo il tutto. No, non risciacquo però, massaggio ben bene le parti del contorno occhi. Mamma mia, come sono tutta questa cosa! Qui. Perché qui in fronte voi non l'avete percepito nei video che io ho fatto passati ma io ho una, una pelle secchissima che non avete idea. Ecco perché sto facendo questa maschera ogni giorno cioè stamattina, così da evitare di avere la pelle tutta Comata. Però questa maschera qui, voglio che stia fin su ok non voglio avere la pelle troppo brutta quindi già Do la pelle che fa veramente cagare fa schifo però me lo dico da me però è la verità voglio cercare di avere una almeno una pelle più sana possibile, non dico sanissima al massimo, anche sanissima non sarebbe male, però di avere una pelle più pulita, più detersa, più, mh, più, più bella diciamo, perché non ho mai avuto tanti brufoli come quest'anno, non lo so perché, non ho molti brufoli, ho qualche, qualche, qualche grano di riso ce l'ho sul viso, voi direte, cosa sono i grani di riso? Sono quelle piccoli fruncolini bianchi che, arrivo, che sono sulla, si depositano sulla propria pelle su, o da questa parte qui sulle guance oppure addirittura qua in mezzo alle sopracciglia oppure qua sulla fronte, ne ho un bel po' e non vi dico quanti se non vi spaventerete però ne ho un bel po' quindi raga fate la maschera che vi conviene fare questa maschera almeno vi purifica un po' E poi ovviamente ho vado di crema. Già, perché la crema è importante mettersi la crema. È vero sì che ehm, anche se non metti la crema non fa nulla, ma io la crema la metto in ogni caso. Magari metto quella alle rose, vediamo un po' quella che c'è un bagno. Già. Non so neanche quanto è passato uh, il tempo. Il corno, con te. e nulla ragazze io stamattina ho fatto un po' colazione col caffè come al solito faccio sempre io e poi ovviamente ho uh, fatto colazione con un bel tè caldo perché non c'avevamo latte semplicemente non avevamo latte quindi ho detto oh, proviamo a fare colazione con te non ha dato cioè c'è per niente, avevo mal di stomaco tra l'altro e me l'ha fatto anche passare, che per quel motivo, boh vabbè, forse perché te è meglio di altre, di altre bevande. E niente ragazze, io adesso mi tolgo la maschera perché già mi sento fastidiosa, ma l'acqua me la posso anche le varie, la Ok, vediamo un po', per pre pre prendiamovi un po' in mano, senza farvi cadere, ovviamente. Come sono? Non mm -hmm. sono mali eh, niente. E niente. Prendiamo scherzino. Ok, ah, sì io qua direi di aprire un po' perché sto preparando il caldo sinceramente parlando e si sì, sta preparando di caldo quindi apriamo un po' se non si incavola no. vedete che ho aperto un po' ecco qua ho aperto un po' tutto qui Allora, nel frattempo qua richiudo perché non so perché metto un prima, voglio Aspettate un attimo, che qua chiudo bene. Perché non si sa mai che ecco Niente. Anche se è un video screencere anche il video blog E niente, adesso che faccio? Nulla. Mi tolgo la maschera. Oddio a che strafess con questa maschera. E niente. Allora, vediamo un po' che sono aspettate un secondo